Il benessere è un diritto, il benessere è un diritto sancito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e tutti noi abbiamo diritto a arrivare a un certo grado di benessere nelle nostre esistenze, nelle nostre vite. Parlando di benessere si parla di benessere fisico ed emotivo che non è un qualcosa che è da intendersi come solo l'assenza di problemi fisici o mentali ma si parla più che, più che altro invece di uno stile di vita salutare nel rapporto con se stessi, col proprio corpo, con la propria mente, con le proprie emozioni in modo tale da cercare di stare sufficientemente bene nella complessità di una vita che a volte ci sballottola un po' dove le pare. E in questo senso il fatto che questo sia un argomento che è sempre più diffuso, è sempre eh, più ampio, le persone sono sempre più sensibili al tema del benessere, fa sì che poi di conseguenza sia nata una domanda a cui a ogni domanda poi c'è un'offerta, c'è una risposta anche un po' da parte del mercato in cui viene offerta una serie di servizi, una serie di risposte che non sempre sono ugualmente oneste nascono come risposta a questa cultura del benessere una serie di guru del benessere che a volte danno tutta una serie di risoluzioni che sono tendenzialmente positive ma spesso sono proposte con una modalità un po' truffaldina cioè viene proposto una soluzione pratica e comportamentale di solito per cercare di ottenere del benessere emotivo ma il benessere emotivo ha bisogno di soluzioni emotive e non pratiche, che sono due cose ben diverse. Quindi, solo per fare un esempio, non tanto per prendermela con qualcuno, ma eh, a titolo esemplificativo, per esempio, i trainer no? che eh, propongono un certo tipo di allenamento, di esercizio fisico, di eh, un qualcosa che è fondamentale per la salute fisica delle persone, spesso e volentieri... Poi parlano anche di quella che è la componente emotiva, il benessere emotivo che si otterrà facendo quella cosa. Quando viene fatto questo, viene fatto un falso, viene detto un falso, viene detto un qualcosa che non è vero, non è attendibile. Perché in realtà qualunque comportamento non può mai produrre un effetto diretto sullo stato emotivo, ma gli effetti che può produrre sono sempre indiretti. Cioè non c'è mai, non esiste una soluzione pratica che possa indurre uno stato emotivo. Le emozioni sono la naturale conseguenza di un modo in cui valutiamo i nostri pensieri. E in ogni situazione, che sia alla fine di un allenamento, che sia durante un viaggio, che sia nel guidare una macchina di lusso, che sia dove ci pare, non esistono situazioni che poi siano universalmente collegate a un'emozione, perché poi nelle situazioni, anche in quelle più eh, eclatanti, dove eh, in quel contesto sarebbe naturale che tutti, a un funerale sarebbe naturale che tutti fossero tristi, poi andiamo a un funerale e vediamo che al funerale non tutti sono tristi. In ogni situazione c'è sempre un qualcosa che i, le varie persone pensano, che è quella la base delle emozioni che provano. Ed è per questo anche nello sport, lo sport è un ottimo modo per tutelare e coltivare il proprio benessere fisico, ma non ha quasi nulla a che fare con il benessere emotivo, se non quello di creare un po' di confusione. I tre limiti principali che può creare il fatto di applicare una soluzione comportamentale a un problema emotivo sono punto 1. Che quella soluzione poi se non posso più metterla in pratica perché ci sono dei limiti logistici, non posso più eh, andare nel posto dove andavo a correre, non posso più andare in quella palestra, non ho più il tempo, non ho più il denaro di andare in quella palestra, o ci sono delle altre complicazioni per cui la mia salute era data dal fare determinati viaggi non posso più farli, o dal avere determinato tipo di relazioni non posso più coltivarle, per qualunque motivo. Anche fosse un incidente fisico o qualunque cosa, quelli sono i momenti in cui la soluzione comportamentale ci dimostra che quella cosa, ok, non la posso più fare, e adesso? E adesso come faccio? Sono condannato a star male? Cioè, spesso e volentieri, il limite principale delle soluzioni comportamentali è che poi, quando non le puoi più mettere in pratica, vengono al nodo tutti i pettini del fatto che stavi soltanto mettendo da parte un problema che negli anni si è accumulato, che negli anni è rimasto lì, è diventato sempre più impellente e a volte c'è il rischio di impazzire se non metti in pratica quella tua soluzione comportamentale di cui c'è il rischio che tu diventi dipendente. Lo facevo perché mi piaceva e poi non sono più riuscito a farne meno perché il mio star bene dipendeva da quello. E un altro elemento fondamentale rispetto ai limiti delle soluzioni comportamentali riguarda il fatto che le soluzioni comportamentali, spesso e volentieri, quando vengono proposte, non tengono conto della motivazione individuale a farle. O meglio, ne tengono conto in una maniera... A volte quindi disonesta nel dire così starei meglio, nel vendere un qualcosa che è diverso da quello che invece la proposta. Se ti sto offrendo di eh, vedere la muraglia cinese non ti devo offrire eh, quindi il fatto che vivrai l'emozione più bella della tua vita. Magari vedo la muraglia cinese, muraglia cinese e mi dico boh, cosa ci sono venuto a fare? Non è detto... Quello che posso dire è dirti quanto è meravigliosa quella muraglia cinese, dirti che io e Massimo mi sono emozionato, ma poi non posso mica dirti che tu ti emozionerai. Il fatto è che quindi nel fare quello si va a lavorare sulla motivazione della persona, nel indurla a mettere in pratica quella cosa, a comprare un prodotto, a dire fai questo e poi così otterrai quella cosa, quando in realtà quello che ti sto vendendo è il viaggio, non l'emozione. L'emozione poi è individuale. E l'emozione forse la potresti provare anche in mille altri modi oltre a quello. Questo quindi è una cosa quindi, che non viene spiegata e quando viene spiegata si parla a volte di forza di volontà. Devi avere la forza di volontà di provare, se non ci, ci sei messo lì forse non ci hai messo abbastanza forza di volontà, se non sei andato a correre tutti i giorni per, per due mesi allora forse non avevi abbastanza forza di volontà e finisce così. Ma la motivazione invece è un processo diverso e più complesso. Si basa su quali sono i propri obiettivi, eh, come si vuole perseguire, qual è, qual è la propria opinione del mondo in cui si vive, qual è la propria opinione di quella cosa che ci sta venendo chiesta, chi ce la sta chiedendo, qual, per quale motivo, quali sono i costi nel metterla in pratica, quali sono le conseguenze che ci aspettiamo, qual è il bilanciamento eh, che sappiamo fare di tutto questo, qual è la nostra capacità di tollerare la frustrazione in quel tipo di difficoltà, eccetera, eccetera, eccetera. È una cosa molto complessa e molto elaborata. E... Quando si vengono, vengono proposte le soluzioni del mettiti questo vestito, ti sentirai la più bella del mondo e sarai finalmente in pace con la tua autostima, non viene assolutamente detto nulla di questo. Viene soltanto, in quel life coaching, viene soltanto proposta l'idea che fai questa cosa, fai questo, metti in pratica questo comportamento e risolverai il tuo problema di sentirti con un sufficiente benessere mentale, emotivo nella tua vita. E quella è una bugia. Come un'altra conseguenza rischiosa del mettere in pratica queste soluzioni comportamentali, del fidarsi dei guru del benessere, eh, che propongono soluzioni comportamentali, è quella di finire poi per legare la propria identità a quel tipo di comportamento. Io sono quello che va a correre, quindi divento un runner, quindi la mia identità è legata a quello. Se non potessi correre non, sarei più, non saprei più chi sono. Che tra l'altro è la stessa cosa che possono fare magari... Le persone sul lavoro che diventano dei professionisti, diventano degli, magari un ottimo avvocato che poi a un certo punto se non potesse più esercitare, cosa penserebbe di se stesso? Riuscirebbe ancora a coltivare una buona autostima di sé? E questo è un po' un problema, è un po' un problema perché nel cercare di far star meglio una persona finiamo per danneggiare e rendere più fragile la sua autostima che è l'esatto opposto del coltivare il benessere emotivo benessere emotivo non è l'assenza di problemi non è l'assenza di disturbi non è il fatto che a volte non mi sento male con me stesso ma è il ho delle strategie e delle modalità per ritornare a star bene con me stesso e che non possono essere per forza legate al avere un certo tipo di identità del fare qualcosa perché quella cosa poi potrebbe non poterla più fare servono delle strategie altre, delle altre modalità per fare questo, quindi, quello che serve è avere un approccio quindi un po' più morbido anche con la propria idea di se stessi, con il proprio modo di pensare a certe cose, è un qualcosa che quindi richiede delle soluzioni emotive. Le soluzioni emotive... Contrapposte a quelle pratiche non riguardano il fare qualcosa, ma riguardano il coltivare un certo modo di pensare i propri pensieri, di avere un rapporto con i propri pensieri su certi argomenti, capire in che modo quei pensieri innescano determinate emozioni, che senso hanno quelle emozioni come funzionano, e inserire tutto questo in un ragionamento più ampio e globale, che sia un ragionamento equilibrato e coerente, che ci permette di affrontare in maniera sufficientemente morbida le complessità della vita e di quello che ci succede. È una soluzione che è difficile riassumere, più breve di così è difficile dirla eh, e probabilmente si può estendere sicuramente in maniera più efficace eh, dico di così, ma è un qualcosa che quindi riguarda un rapporto con la propria mente e con i propri pensieri. E facciamo attenzione che ogni volta in cui invece ci viene suggerito del fai questa cosa per sentirti meglio, che sia fatto a, a fin di bene o che sia fatto in maniera fraudolenta, in qualche modo non ci stanno dicendo la verità. Per sentirci meglio con noi stessi, quello che serve è ragionare sui propri pensieri e trovare delle modalità più salutari di relazionarsi con se stessi. E relazionarsi con se stessi non significa farsi qualcosa, ma significa pensare qualcosa. Che poi può essere quel ragionamento sulla motivazione in cui, se poi voglio mettermi in forma, ci sta che poi soltanto pensare non risolve il problema pratico, che è un altro aspetto del discorso. E le soluzioni emotive non risolvono i problemi pratici essere sovrappeso è un problema pratico pensare in maniera salutare non mi fa perdere peso per quello serve una soluzione pratica mettersi in forma allenarsi fare un sano esercizio fisico ma allo stesso tempo essere sovrappeso è un problema di salute anche ed è un problema estetico un problema legato alla desiderabilità sessuale è un problema da tanti punti di vista diversi ma di conseguenza, il fatto che tutto questo possa avere un impatto sull'identità, sull'autostima, possa impedirmi di socializzare, impedirmi di uscire di casa, impedirmi di fare determinate cose, e di sentirmi, sentirmi bene con me stesso, quello diventa un problema emotivo. Il problema emotivo è una cosa diversa che lo posso risolvere o eliminando il problema pratico, che è una possibilità, però poi una volta eliminato quel problema pratico, il problema emotivo rimarrà, perché poi la mia identità non sarà più quella del non sono più eh, non sto più male con me stesso perché non sono quella della persona sovrappeso ma avrò sempre qualche altro difetto, qualche altro problema, qualche altra cosa per cui non sarò mai esattamente come vorrei. E anche se riuscissi a esserlo, poi esserlo potrebbe essere ancora peggio perché quando riuscirò a essere esattamente come avevo desiderato inizierà a esserci la gara per rimanere come ero, per non perdere quello status prima di cadere nella grave situazione di fare i conti col fatto che la realtà purtroppo è andata avanti. Diventerebbe quindi un qualcosa senza fine, una, continuare a mettere delle, tap, delle toppe a una barca che affonda senza andare a cercare di farla funzionare diversamente, di risolvere il problema emotivo per poi far sì che la questione pratica sia affrontata in maniera sana e bilanciata. Perdo quei chiletti che volevo e poi vado avanti con la mia vita senza continuare a circondarmi tutto quello che succede intorno a questo argomento. Il fatto di iniziare a coltivare delle soluzioni emotive per i problemi emotivi è un aspetto fondamentale che a volte... Quando si parla di tante cose eh, viene un po' proposto poco, stendenzialmente poco, ma che è importante che iniziamo a considerare come modalità per coltivare maggior benessere e per prenderci cura di noi stessi, della nostra mente, della nostra salute fisica e mentale e in tutti i casi in cui fossimo in difficoltà a mettere a fuoco certe cose, perché no? Chiedere aiuto anche in quei casi è il primo passo per migliorare.